bentornati su officina del pilota finalmente la mini di nuovo nelle mie mani o meglio nella mano me ne è rimasta una ragazzi ho avuto un piccolo incidente durante le riprese del video del gt3 rs a ferrara a casa di alan simoni nulla di grave la vita va avanti e anche il progetto dell'estetica della mini va avanti che cosa è successo? Ho verniciato questi faretti, come potete vedere, gialli, un po' troppo fosforescenti per i miei gusti, ma quando le luci sono accese il colore è davvero bellissimo. Nuovi pneumatici Michelin Pilot Super Sport che avete già visto in un video precedente, se volete vi lascio un link qui in alto. Targhe nuove. Che ho pagato la bellezza di 190 euro le targhe ragazzi quella anteriore ha delle mollette nere in alto e dei tappini blu in basso perché semplicemente perché è messa un pochino più basso rispetto a dove andrebbe è una questione estetica io ho preferito fare così e ho montato anche delle luci a led per i fari anteriori guardate che differenza c'è con le nuove luci a led che mi ha mandato alan simoni di simoni racing piuttosto che le vecchie che sono molto più gialle spente veramente danno un senso di antico la macchina con queste a parte che si vede meglio ma poi sono bianche come piacciono a me una bella lavata in questo video vi faccio vedere tutto il procedimento e spero che vi piaccia buona visione cari amici ho lavato la mini i cerchi erano troppo pieni di grasso davvero dav davvero sporchi non andava via col semplice lavaggio a ah, questa sapone e pennellino quindi fulcron è un super sgrassatore adesso vi faccio vedere che potenza che ha per sgrassare cose del genere io lo uso sempre molto concentrato non lo diluisco perché il potere d'azione è più forte quindi sgrassa meglio tutto qua io questi li ho appena lavati ok è uno sporco impossibile è inutile che stiamo qui a perdere tempo ore e ore utilizziamo un prodotto che funziona sempre questo lasciamo agire qualche minuto il prodotto e poi con un bel pennello andiamo a sgrassare Grazie a tutto, non c'è nulla che possa resistere. Mmm, buono. Questi sono i faretti della mini che farò gialli, quindi utilizzerò il classico trasparente mettendoci una puntina di giallo dentro. Prima li ho smontati e poi li ho sgrassati con l'antisilicone. Dunque, andiamo a mischiare il giallo con il trasparente. Il giallo è questo. Mischiamo trasparente, catalizzatore e il diluente. 80 g di trasparente 40 g di catalizzatore quindi a zero di nuovo la bilancia e il 5 10% di diluente io ci metto il 5 perché la voglio un po' più densa 6 grammi di diluente mischio e aggiungo il giallo vado a occhio per rimontare le targhe prima però lucido qui intorno così sono più comodo la posiziono con un po' di scotch che la vado a rivettare così si mantiene bella ferma prendo i rivetti è nuova Manca solo il nuovo volante rifoderato in pelle, dopodiché la vedremo in azione. Nel frattempo iscriviti al mio canale, metti like se ti è piaciuto il video, vieni a trovarmi su Instagram ufficiale del pilota e adesso è arrivato il momento di lasciarvi a lei.